Buongiorno a tutti, sono la maestra Angela e stamattina mi accingo a farvi vedere qualcosa di nuovo. Cominciamo, come ho detto già qualche altra volta, a fare sul serio con la conoscenza della nostra lingua, analizzandone il significato e la funzione delle parole che noi usiamo per comunicare tra di noi. Oggi le parleremo dell'articolo determinativo femminile, e, mh, singolare e plurale. Finora noi avevamo parlato soltanto di due articoli determinativi, il maschile il e il femminile la. Adesso vediamo, mh, questi due articoli ci servono soltanto quando noi vogliamo indicare un oggetto. Adesso vediamo invece quando ci troviamo davanti a più oggetti, al femminile, quale panolina magica useremo. Quindi iniziamo con lo scrivere sul quaderno la nostra attività. Facciamo bello grande il stampato maiuscolo perché come vi ho sempre detto quando noi eh, vogliamo scrivere qualcosa di realmente importante che ci rimanga a mente è importante eh, utilizzare lo stampato maiuscolo proprio mh, per meglio memorizzarlo. Quindi articolo, articoli. D, Termina, Na, Ok, uh, mettiamolo un po' con più centrato, uh, articoli femminili, centriamolo un pochettino meglio nella nostra lavagna. Ok, articoli determinativi femminili, abbiamo detto quindi che gli articoli noi li possiamo usare al singolare e al plurale, quindi articoli determinativi al singolare, articoli determinativi femminile al plurale e scriviamolo sotto, quindi... singolare, speriamo stampato mai ancora anche questo. Singolare. ok. singolare, cioè singolare abbiamo detto che eh, lo usiamo per indicare quale 1 quanti la quantità 1 è vero 1 per questo caso sarebbe preferibile fare una Faccio, mm, ok tagliamo Allora, facciamo una, visto che stiamo parlando del femminile, scriveremo una. Mm. Allora, no, dobbiamo toglierla perché quando si toglie il coso poi... Allora... Una. ok e poi scriviamo dall'altra parte plurale plurale in rosso anche questo ok mettiamo più in alto plurale invece per tante quindi tante. Oh. Allora, tante. Ok. Qual è il singolare dell'articolo determinativo femminile che noi usiamo? È una semplice parola bisillaba e cioè la facciamolo un poco più grande, la, coloriamola di blu, ok, la. Quindi l'articolo determinativo femminile singolare è la, mentre al plurale l'articolo diventa le. Coloriamo anche questo di blu. Ok. Come già i miei carissimi, bellissimi alunni sanno, noi eh, ci avvaliamo anche della simbologia della psico-grammatica montessoriana e indichiamo l'articolo determinativo con una semplice figura geometrica. Lo so, già loro staranno gridando, maestra, un triangolo azzurro piccolo. Esatto, un triangolo azzurro piccolo, che io adesso vado a prendere. Ah. Allora, un triangolo, facciamolo azzurro ok e lo mettiamo qui questo è il simbolo dell'articolo determinativo nella grammatica montessoriana che noi useremo in, in parallelo con la grammatica nostra tradizionale ok dovrebbe essere riempito all'interno vediamo se riusciamo a riempirlo ok ecco qui il nostro articolo determinativo femminile specificato anche con eh, la grammatica montessoriana magari la l li possiamo pure mettere dentro a un cerchio quindi facciamo mh. quindi No, un attimo. Ok, allora prendiamo un cerchio. Blu. No. ok mm. qualche problema con col mouse ho sbagliato a fare allora il cerchio blu e se ne è andato mi ha cancellato pure la là vabbè ricominciamo mm. Allora abbiamo detto la blu, ok, ok, la e la contorniamo, la cerchiamo con un cerchio blu. quindi la, vediamo se riesco a fare copia, ok, incolla, perfetto, e le, e le mettiamo dentro al cerchio, magari rimpiccioliamo un po', giusto per farli, eh, ok, per centrarli meglio, ok, benissimo, oh. Andare così. Allora, ricapitoliamo. Stiamo parlando degli articoli determinativi femminili usa che al singolare e al plurale, nelle due forme il singolare e del plurale. Gli articoli determinativi ci eh, servono per far capire di quale oggetto determinato stiamo parlando. Facciamo eh, adesso una serie di... Mh, di paroline femminili che vogliono appunto l'articolo eh, la al singolare e le al plurale allora me, vediamo un po ecco qua la prima parolina sì esatto è proprio la luna ok? luna e allora scriviamo il nome luna allora diremo la luna ok se invece di essere una luna sono tante allora diremo bravissimi le lune è vero? Mm? allora mettiamoli qui lune ok adesso andiamo avanti con un'altra parolina femminile vediamo un po cosa c'è nella mia valigia magica lumaca eccola qua c'è un bel lumacone grande grande che andremo a rimpicciolire ok ecco qui voi già questi qua li conoscete perché non li abbiamo usati per fare le famose frasi anagrammate mm? quindi lumaca luma la lumaca al plurale diventerà al plurale diventeranno le lumache lumache ops lumache che divertente questa cosa vero ok andiamo vediamo un pochettino se dentro la mia valigia c'è qualche altra immagine e continuiamo a scriverle vediamo un po cosa possiamo tirare fuori ok, ecco qua, un matitone grande che rimpiccioliremo, ok, matita, noi diciamo la matita, è vero? Quindi matita, Al plurale, tante, bravissimi, già vi sento urlare. Matite, maestra, esatto, tante, matite. Ok, e allora scriviamo: matite. ecco qui vediamo ancora qualche altra parolina cosa c'ho? cosa c'ho? Mm. una nave okay. ecco qua Abbiamo una nave, quindi forse non si vede tanto bene, ok, e allora nave, Tante, tante questa volta sembrerebbe che diventi un nome maschile perché finisce lì ma non è maschile, ma è tante, è femminile ed è sono le navi, bravissimi, navi. Ok, adesso io vi lascio il tempo di, di copiare, di fare questo esercizio sul quaderno, ricopiare tutto quanto per bene, colorare i disegnini e mh, ci rivediamo dopo in, in diretta con la videoconferenza, il meeting. Eh? Ci vedremo tutti quanti in faccia, ci faremo una bella discussione, una bella riflessione Ehm, su questa attività. Sintetizzo ancora una volta, in, ehm, per comunicare tra di noi, per indicare degli oggetti ben specifici, noi utilizziamo due, delle sillabe che eh, vengono definiti nella nostra grammatica articoli determinativi. Voi già sapete che gli articoli determinativi si possono coniugare eh, sia al femminile che al maschile. Quindi al femminile per oggetti femminili, è chiaro, e il maschile per, per i maschi. La mamma e il papà, giusto per avere un'idea tra maschio e femmina. Non solo per poter eh, farci comprendere che parliamo di un oggetto o di più oggetti, gli articoli determinativi hanno, um, beh, adesso non viene il termine, quindi si possono esprimere al singolare e al plurale. Gli articoli determinativi femminili al singolare so, son, è solo uno, la, al plurale è le. Vi faccio uh, questa sottolineatura perché poi vedremo invece come gli articoli maschili hanno più, più forme gli articoli determinativi nella psicogrammatica montessoriana noi li andiamo a specificare con un triangolo azzurro e, e niente, allora io vi ho fatto degli esempi quindi la luna per luna è femminile quindi quando poi andremo noi più in là a fare l'analisi grammaticale specificheremo che la è uguale a articolo determinativo femminile singolare, quindi la luna, la lumaca, la matita, la nave. Al plurale avremo le lune, le lumache, le matite, le navi, per cui Nell'analisi grammaticale noi diremo che lei è uguale a che cosa? Ad Un articolo determinativo femminile plurale. E per il momento è tutto nel fare didattica a distanza nel periodo del coronavirus. Buona giornata e buon lavoro a tutti.